Eccoci qui, buonasera. buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'intervista. Noi siamo collegati perché non ha bisogno di presentazioni, ma io sono onoratissima di averlo qui con noi, Daniele Capezzone, giornalista della Verità. Buonasera Daniele. Ciao Silvia, grazie a te al Centro Machiavelli. Allora, con Daniele, mi permetto di darti del tu da colleghi, ma eh, ovviamente bloccami quando vuoi. Sei padrone del, ah, di, questa, di questa puntata, il nostro protagonista speciale. E con Daniele parleremo del, del suo ultimo libro, Bomba a orologeria, l'autunno rovente della politica italiana. Un libro che è stato pubblicato il 13 settembre scorso del 2022, ma che possiamo dire è stato anche un po' profetico su tutto ciò che abbiamo eh, conosciuto, letto, visto dai giornali, dai servizi eh, telegiornalistici. Allora, Daniele, io ho tantissime domande da porti, quindi insomma eh, bando alle ciance comincio subito con, eh, con la prima e vorrei partire proprio dal titolo, Bomba a orologeria, una miccia che in qualche modo è stata accesa e che ha portato alla fine del Uh, governo Draghi, tu cominci proprio il tuo libro uh, con lui, con uh, quel uh, lontano 20 luglio 2022 che veramente sembra un periodo molto lontano ma che in realtà sono poi trascorsi solamente poco più uh, di sei mesi tu cominci proprio da questa frase con l'intervento che Draghi stava, si stava avviando a fare in aula proprio quel giorno. Così non funziona. Ed è stata forse anche in questo caso un po' profetica questa, questa frase del così non funziona, perché sappiamo che di lì a poche ore alcuni dicono che si sia dimesso Draghi, altri dicono che appunto c'è stata questa crisi e poi la caduta del governo, sta di fatto che quel giorno poi i 5 Stelle sono usciti dall'aula di fatto non votando il eh, decreto aiuti per colpa di questo termovalorizzatore. Allora... Daniele, io uh, chiedo a te un po' di uh, farci un riassunto di quelle ore che hanno portato alla caduta uh, del uh, governo Draghi, ma poi uh, voglio chiederti, e partire proprio da questo, perché tu nel tuo libro parli di una insensatezza no? descrivere il nostro paese come un paese allo sbando senza Mario Draghi. Ecco, parlaci tu un po' di quelle ore. Eh, parto proprio da, dalla tua osservazione finale, stracondivisibile, cioè nel momento in cui l'Italia in un modo o nell'altro si riavvicinava alla normalità democratica, cade un governo, si va alle elezioni, si ridà la parola al popolo e verrà fuori un altro governo di un tipo di un altro tipo, comunque scaturito dalla indicazione popolare, c'era tutta una letteratura che diceva ah, ma come faremo un paese allo sbando, senza draghi, a tutti a strapparsi i capelli, c'era nel cinema italiana degli anni 70 nei film di Elio Petri un'attrice molto brava peraltro Irene Papas che era specialista nel ruolo della vedova eh, che piangeva, e strappava i capelli cioè, ecco diciamo erano tu, tutti trasformati in Irene Papas cioè, testimoniando che cosa? Scarso amore per il tuo paese perché anche una persona autorevole se viene meno non è che faccia venir meno la vita, la forza la continuità del tuo paese Secondo, cosa più grave, scarso amore per la democrazia, perché diciamolo chiaramente: con la campagna elettorale, l'Italia ha riconquistato la normalità di un governo indicato dal popolo, si è ricreata una connessione tra Kratos e Demos. Semmai l'anomalia erano stati i dieci anni precedenti di governi, per carità, legittimi dal punto di vista costituzionale, avevano ricevuto la fiducia delle Camere, ma totalmente sconnessi dal Demos. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, sì, io te lo confesso, ehm, tu hai colto anche la, la cosa simpatica di Draghi che comincia a parlare in aula, c'è qualcosa che non funziona, il microfono, ma in realtà poi si vedrà che non era il malfunzionamento del microfono il problema più grave della giornata. Ecco, Io mi sono fatto l'idea che al di là del casus belli specifico, il termo valorizzatore grillino, in realtà sia stato Draghi stesso a volere chiudere quella vicenda, perché dai, allora se tu vai a rivedere i giornali della mattina precedente e di quella mattina, pur in presenza di una situazione critica, perché certamente un dibattito eh, sulla fiducia al governo è sempre un momento delicato, ma tutti unanimemente favorevoli e contrari, da destra e da sinistra, maggioranza e opposizione erano convinti che si sarebbe arrivati a una qualche ricomposizione no? e invece Draghi tenne un intervento durissimo tenne poi alcune ore dopo una replica ancora più dura ancora più devastante Io scherzando dico nel libro mancava solo che desse duri giudizi sulle madri dei senatori cioè, di tutta evidenza lui voleva chiudere quella vicenda io mi sono fatto l'idea che Sapendo bene che la performance del suo governo non era stata scintillante per niente né rispetto alla gestione speranza della crisi pandemica, né rispetto alla legge di bilancio votata mesi prima che era quella che aveva addirittura aumentato il finanziamento eh, del reddito di cittadinanza, né rispetto alla gestione economica complessiva, lui volesse andare via col vestito tutto sistemato senza le difficoltà e gli schizzi di fango che inevitabilmente sarebbero arrivati dalla gestione dei problemi d'autunno che sono stati tutti scaricati sul nuovo governo che è arrivato forte di una legittimazione popolare, appena arriva a Palazzo Chigi, la Meloni improvvisamente, quei media che erano stati tutti dei gattoni che facevano le fusa, con Draghi, sono diventati delle tigri, Ah, la Meloni deve risolvere le eh, cose. Sì, ecco, sì, tutto sì. questo. Eh, per... Senti, ma secondo te eh, l'ex premier Draghi eh, ci è rimasto anche male del fatto che non sia stato mm votato e quindi designato come Presidente della Repubblica e l'abbia in qualche modo, tra virgolette, diciamo così, uh, fatta pagare, anche perché insomma Draghi comunque non è un politico, però ha una grandissima credibilità anche a livello internazionale. Ah, hai colto benissimo, questo è l'altro uh, corno, da, diciamo, le due gambe su cui ha marciato, secondo me, la decisione di Draghi erano uno, il fatto di non volere i guai dell'autunno, l'altro l'oggettiva insoddisfazione per non essere diventato Presidente della Repubblica anche lì con a mio avviso grave imperizia sua e di coloro che lo consigliavano a Palazzo Chigi eh, Draghi ricorderete quando fece l'ultima conferenza stampa di fine anno da Presidente del Consiglio alla fine dell'anno precedente, accolto dagli applausi dei cronisti, no? tanto per dare l'idea sempre della stampa coraggiosa e quando c'era Draghi prima ancora che dicesse buongiorno loro già ad applaudire Draghi in quella conferenza stampa di fatto si candida Dice: sono un nonno al servizio delle istituzioni era là già col trolle in mano a mio avviso vuoi per coronare la sua carriera vuoi sempre con la logica di dire vado a Palazzo Chi a, al Quirinale e faccio il dominus delle istituzioni italiane Molto meglio che stare a Palazzo Gigi e, e stare in trincea a, a prendere colpi, perché poi eh, comprendeva bene il tipo di anno di anni che avremmo tutti avuto davanti. No? Lui fa questo calcolo sbagliato sottovalutando due cose. Primo, il fatto che non avesse connessione con i parlamentari. Che non... Secondo, sottovalutando le ambizioni di Mattarella, che era chiaramente... Insomma, ora il presidente negaci, ma qui bisogna sempre parlare con rispetto al presidente della Repubblica. Certo. Ma chiunque abbia un minimo di occhi per vedere capiva che c'era un lavorio per il Mattarella Bissa, Lasciate perdere le scene eh, per i cittadini: ah, il contratto l'affitto, la casa, i materassi, il trasloco, i collaboratori che facevano le foto con gli scatoloni, eccetera. Tutti sanno che già dai primissimi scrutini per l'elezione teoricamente del successore di Mattarella, in quasi tutti i gruppi politici, tranne quello di Fratelli d'Italia, c'erano già nuclei di parlamentari che votavano Mattarella, con il calcolo di qualcuno, non so di chi, ma comunque con il calcolo di qualcuno che nell'ampass generale non si riesce a eleggere Silvia, non si riesce a eleggere Giovanni, non si riesce a eleggere Francesco, eh, cresce Mattarella, è eh, presidente, fai questo sacrificio, resta con noi Sergio, resta con noi Sergio, eh, e, e Sergio è restato con noi. Eh. Senti, ma invece eh, tu nel tuo libro parli anche del, dell'ultimo governo Berlusconi nel, del 2011, che come dicevi... Sì. Uh, tu stesso diciamo, è stato anche l'ultimo governo votato dal popolo. Quanto siamo distanti da quel periodo? Perché parliamo di dieci anni fa, quindi non è un periodo distantissimo, ma in questi dieci anni di cose ne sono accadute. E soprattutto, che cos'è che non abbiamo imparato da quel periodo e da questi dieci anni che sono trascorsi? Guarda, ci sono due lezioni, a mio avviso, eh, a, a posteriori. Um, la prima, lasciamo da parte, ci verrò dopo, seconda lezione, il giudizio politico su, di merito su quel governo Berlusconi. Stiamo al punto di metodo. Bello o brutto che fosse, quel governo era scaturito da un voto larghissimo degli italiani nel 2008, larghissimo. E vada bene, dopo il primo anno, quindi siamo 2009, inizio 2010, i sondaggi erano altissimi per Berlusconi in termini di gradimento, bene o mal, bene o male, eh, c'era stata una gestione decorosa degli effetti sociali della crisi finanziaria che, che veniva dagli Stati Uniti, eh, c'era stato, ricorderai, perfino un picco di consensi personali di Berlusconi nel discorso a Onna il 25 aprile, addirittura con i vecchi partigiani che lo omaggiano, cioè era quasi un momento in cui... Eh, in quel momento là, tac parte, io non, non sono un complottista, non, non faccio mai, ehm, diciamo delle associazioni indebite dei nessi di causalità, eh, causa-effetto, però segnalo delle correlazioni temporali. Parte eh, un altro assalto giudiziario, parte un grappolo di rivelazioni private sulle cose familiari, sulle cene eleganti, su questo, su quella. Parte la, poi boom, eh, lo spread, tutto quello che conosciamo, fino al 2011 caduta con, a mio avviso, il grave errore di Berlusconi in quel momento che si fa convincere da alcuni dei suoi eterni consiglieri, anziché a chiedere le elezioni, eh, si fa convincere a dare il sostegno al governo Monti con governo le Monti. catastrofi che, che seguirà. Quindi la prima lezione è mai, mai, mai accettare in una democrazia che venga buttato fuori... Un governo scelto dai cittadini per installare una specie di giunta tecnocratica. Cioè, in un paese serio, se cade un governo, si va alle elezioni e si dà la parola ai cittadini. Cioè, io sono. Se nel Regno Unito va bene, eh, casca un governo conservatore o laburista, quello che è va bene. O la maggioranza conservatrice o laburista è in grado di sostituire il Parlamento il premier con un altro premier dello stesso partito oppure si va a votare non è che si chiama un professore dice da... cioè, venga il professore da Oxford se uno proponesse nel Regno Unito una cosa del genere entrerebbero due robusti infermieri a portarlo via quindi beh, prima lezione seconda lezione invece in prospettiva è Berlusconi ha avuto dei meriti storici incancellabili ha avuto, secondo me, una colpa politica che è stata quella di ritenere che il suo grande consenso, nei, nei momenti buoni per lui, nei momenti aurei per lui, che il suo consenso lo proteggesse, ok? E gli consentisse di gestire il day by day le battaglie del giorno per giorno, della sera, beh, tre battaglie le vinco, una la pareggio, una la perdo, ma! mi protegge il mio rapporto con l'opinione pubblica no, se tu non dai al tuo governo una missione un sense of purpose che per me da liberale è sempre meno tasse, meno tasse, meno tasse ok? se tu non dai quell'obiettivo, quella missione quella sticella che deve rimanere altissima può accadere che un incidente arrivi e che una serie di dinamiche ti buttino via Diciamo la, la interpreto un po' come la maledizione di questi grandi leader, no? perché quando tu mi parlavi eh, mi è venuto in mente anche per esempio Craxi che eh, ha fatto sicuramente un, un ottimo lavoro durante il suo governo, ha fatto delle eh, buone scelte eh, e, e buone cose anche su, politicamente parlando, che però poi non tutti hanno apprezzato per esempio eh, la sua decisione nei riguardi di Sigonella, che è stato un po' quello che forse ha fatto abbassare i consensi, così come anche per esempio Matteo Salvini che stava andando alla grande alla stragrande, poi c'è stato quell'episodio del, del papete, insomma sembra un po' la maledizione di questi grandi, leader no che succede sempre qualcosa, pensano di avere questo fortissimo consenso e poi vanno scendono giù a picco no ma guarda è sempre difficile naturalmente qui subentrano eh, considerazioni personali poi è naturalmente facilissimo eh, per noi che conversiamo a in un caso a 4 5 anni di distanza a caso Salvini o in qualche altro caso a 30 o 40 anni di distanza a caso Craxi dare giudizi che è facile io ti dico la mia Craxi è stato a mio avviso un gigante è curioso che a mio avviso venga oggi ricordato in positivo per Sigonella, laddove, invece, secondo me, aveva storicamente torto, cioè, secondo me, non fu una buona idea, pur per ragioni nobili, difendere l'autonomia nazionale, dare la sensazione di un'Italia che la facesse far franca a dei terroristi, questo dico, e su questo sia Craxi sia Giuliano Amato dovrebbero Craxi avrebbe dovuto. Amato, dovrebbe dare delle. Spiegazioni più convincenti secondo me fu un errore politico e però oggi se tu chiedi a uno anche di sinistra quindi anche un odiatore di Craxi eh, però Sigonella eccetera altra cosa non viene ricordato secondo me l'altro grave errore di Craxi in quel caso con Andreotti e cioè in un vertice decisivo che si teneva in Italia avere dato torto alla Thatcher e avere spinto per un'unità europea eh, troppo stretta, e oggi ne paghiamo le conseguenze, e invece Craxi non viene ricordato per ciò per cui merita, a mio parere, l'appellativo di gigante. L'avere cercato di rompere le ossa alle due chiese, alla Chiesa comunista e alla Chiesa democristiana, avere cercato di aprire un varco riformatore, avere cercato. Eh, purtroppo non, non c'è riuscito ma questo non è stato colpa sua la strada di una grande riforma presidenzialista eh, l'avere cercato eh, referendum sulla scala mobile eccetera di vincere le resistenze del sindacato più vecchio del mondo più conservativo del mondo più ossificato del mondo e poi dopo la persecuzione giudiziaria e l'esilio l'avere, eh, qui si è totalmente riscattato, letto lucidamente cosa l'Europa stava, stava diventando ci sono dei filmati di Craxi da Mamet in cui è davvero profetico rispetto a un euro, mentre Prodi diceva ah, eh, eh, sarà un Eden eh, eh, lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno di Beh, Craxi diceva guardate sarà un purgatorio o peggio un inferno perché ci sarà un tentativo di strangolare paesi come il nostro Senti Daniele, tu nel tuo libro uh, fai un vero e proprio elogio ad Antonio Martino scomparso lo scorso uh, marzo e, e lo metti proprio nero su bianco tutto questo. Uh, parliamo di un vero e puro liberale che non so se ancora, forse tu, però non so se insomma ci sono eh, davvero dei liberali così autentici. Secondo te... Come avrebbe affrontato il professor Martino tutto questo che stiamo vivendo, dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione, le politiche economiche? Ma io questo non lo so, segnalo con l'occasione un libro splendido di Nicola Porro dedicato ad Antonio Martino, Il padre eterno era liberale, ed è un libro fantastico, Nicola Porro, oltre che un liberale limpidissimo ha avuto anche la possibilità di lavorare con Antonio Martino e poi di rimanere amico fino alla fine. Ed è un libro bellissimo, un libro di idee e di cuore. Quindi eh, oggi parliamo di un libro, ma prendetene due in libreria. se volete, Io non mi permetto di dire cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto Antonio Martino. Dico cosa disse e cosa eh, propose. Io resto convinto che oggi eh, qualcuno che disse, e oggi qualcuno che dica al centrodestra servirebbe, guarda che la prospettiva è un taglio di tasse forte, non la gestione dell'esistente, non eh, la gestione magari più decorosa, più dignitosa dello status quo che hai ereditato, ma una prospettiva di scatenamento delle buone energie degli individui, delle famiglie, delle imprese abbassando le tasse. Primo. Secondo, la prospettiva non di, eh, co come gli dicevano per fare una caricatura stupida, di un euroscetticismo sfascista, ma di un serio atteggiamento eurocritico. Martino, per mille ragioni, suo papà Gaetano, Trattato di Roma del 57, non aveva alcuna ostilità preconcetta nei confronti dell'Europa, anzi, ma era questo sì, da liberale, e da persona di visione, eh, vedeva il disastro dirigista, eh, omeogeneizzante e centralizzatore che l'Unione Europea stava diventando e lo diceva. Ma da questo punto di vista.. Oggi il giochino di troppi è quello di trasformare il dibattito sull'Europa in una cosa per cui o c'è l'europeista sempre presentato in modo serio, oppure c'è l'euroscettico eh, casinista e eh no eh, tesori così è troppo facile c'è anche una terza figura che è quella di liberali e liberisti eurocritici in nome della libertà in nome di una visione cacceriana in nome di una visione di un'Europa che sia rispettosa delle diversità e non desiderosa di imporre una forzosa omogeneità esatto. eh, e poi Martino era naturalmente uno straordinario Atlantista, Ecco, oggi secondo me una visione fortemente liberale e liberista, non liberal. liberale e liberista che è l'opposto di liberal, lo diciamo a alcuni pretesi liberali che sono invece dei socialdemocratici più o meno travestiti, una visione eurocritica e una visione atlantista sono tre punti che secondo me farebbero molto bene al centrodestra del presente e del futuro. Ecco, arriviamo allora al, anche al governo attuale perché uh, ogni mossa che questo governo ha compiuto o uh, sta compiendo trova in qualche modo sempre il, il muro degli avversari politici e non solo. Lo abbiamo visto da subito con il decreto, con il decreto del Surrey Party, con il POS, le intercettazioni, il carcere uh, ostativo. Uh, secondo te invece il governo sta lavorando bene? Cioè, deve proseguire su questa linea e, eh, e pensare e dire ai propri avversari politici non ti curare di loro ma guarda e passa, ma pensare invece piuttosto al popolo, ai cittadini e dire sto compiendo forse delle, delle scelte che possono sembrare impopolari, ingiuste oggi, ma che però poi possiamo vedere benefici nel medio-lungo periodo oppure secondo te dovrebbe in qualche modo osare un po' di più come qualcuno ha detto anche sulla legge di bilancio? Guarda, allora a mio avviso Giorgia Meloni merita, lo dico proprio nel modo più chiaro, merita ogni plauso e incoraggiamento. Primo per il punto democratico da cui siamo partiti, perché per me quel 25 settembre non è solo la vittoria di uno schieramento politico, è il ritorno al Demos da cui discende il Kratos, quindi per me quello è stato un momento ed è stato merito della Meloni avere conquistato questa cosa, quindi primo motivo merita totale incoraggiamento, secondo merita totale incoraggiamento per la campagna stupida, aggressiva che le hanno fatto, e faziosa che le hanno fatto prima, durante e dopo ma tutte, lo dico perché noi poi siamo buoni e le cose ce le dimentichiamo. Ma tutta la campagna elettorale, ah, il fascismo, l'onda nera, l'Italia a noi, cioè hanno provato a descrivere anche in Europa, perché il loro gioco era quello: era di avvelenare i pozzi a livello internazionale, di creare i presupposti per un governo appestato, no? In giro per i. Il, ricordatevi la prima cosa che Enrico Letta fa dopo la sconfitta va a Bruxelles e a Berlino a piangere dice ah, l'Italia il male ai fascisti eccetera Quindi, sì, sì, seconda sì, ragione sì. per cui merita Meloni totale incoraggiamento terzo merita totale incoraggiamento per la sua linea di politica estera Allora, qui diciamocelo con chiarezza eh, se Meloni non avesse quando era all'opposizione e non avesse poi da Presidente del Consiglio fatto la scelta atlantista che ha fatto e si fosse disallineata, si fosse collocata in un posizionamento ambiguo, poco chiaro, là sarebbe scattato il gioco di isolarla e di presentare l'Italia come appestata o addirittura come una specie di eh, similungheria eh, mezza compromessa con Mosca, con Pechino, eccetera. È invece proprio la scelta coraggiosa che la Meloni ha fatto di collocazione atlantica a rappresentare non solo la scelta del quadrante giusto nella storia, ma a rappresentare anche una scelta pragmatica per l'Italia del futuro. Quante volte ci siamo detti che l'Italia deve essere protagonista del Mediterraneo, l'Italia deve giocare un ruolo nel Nord Africa, l'Italia deve essere un hub energetico, l'Italia non deve essere... Ehm, vagone trainato da Parigi e Berlino e eh, eh, per farlo devi avere quella collocazione atlantica e quella sponda di Washington altrimenti eh, il terzo motivo quarto motivo di incoraggiamento perché la Meloni ha compiuto un percorso coerente verso la costruzione di una forza conservatrice in Italia il mio da cittadino da osservatore desiderio è che sempre più quel conservatorismo incroci il liberalismo e le ragioni della libertà conservatori e liberali devono stare insieme i conservatori senza liberali possono avere una maggioranza ma rischiano di non avere dinamismo e crescita economica i liberali senza i conservatori la maggioranza se la scordano quindi conservatori e liberali secondo me fanno bene a lavorare insieme se posso esprimere non un consiglio ma un auspicio ecco certo. io penso che nella legge di bilancio passata era difficile fare di più il governo era arrivato da cinque minuti le risorse erano quelle eh, quello potevi fare ma siccome hai cinque anni e altre quattro manovre ecco quell'obiettivo meno tasse dovrebbe diventare la missione il sense of purpose il senso di la missione, lo scopo, l'obiettivo di un percorso. Naturalmente, siccome al governo c'è una persona seria, non è che tu puoi chiederle di quanto mi riduci le tasse domani mattina, ma quello che io auspico è che l'autostrada venga imboccata da quel lato, poi saranno le circostanze a dire quanto velocemente tu puoi percorrere quell'autostrada e di quanto saranno ridotte le tasse agli autonomi, ai dipendenti, ai proprietari di immobili, a te, insomma a tutti, ok? Però Quando tu parli di meno devi... tasse, Daniele, scusami, ti riferisci anche a questa tanto decantata, insomma tanto discussa riduzione delle accise di cui si è, si è io parlato? Mi riferisco a tutto, tutto, cioè io mi riferisco, per capirci, alla tassazione sui lavoratori autonomi. C'è stato un primo segnale positivo con l'allargamento della flat tax per partite IVA e autonomi, ma si deve fare molto di più. Mi aspetto un passetto in più il secondo anno, un passetto in più il terzo anno, un passetto in più il quarto anno, un passetto in più il quinto anno. Ehm, eh, per i dipendenti c'è stato un passetto con eh, un piccolo taglio del cuneo fiscale, bene, mi aspetto un passo in più, un passo in più, un passo in più, un passo in più. I proprietari di immobili, 70% degli italiani, c'è questa montagna ereditata di 21 miliardi di tasse l'anno, mi aspetto anche qui, nell'arco dei quattro anni, una discesa. Accise, mi aspetto, nell'arco dei quattro anni, una discesa. Cioè, io penso che, il, la missione del governo debba essere questa. Naturalmente, per fare questo, devi avviare un piano di taglia agli sprechi, okay? alla spesa eccessiva. Eppure, questo è un cammino, non lo puoi fare domani mattina, ma in quattro anni e mezzo il percorso puoi avviarlo. Ecco, Bisogna darsi una visione strategica dire, anche. Darsi una visione, in, ripeto, guarda la metafora autostradale, imbocca l'autostrada nella direzione giusta. Poi saranno le circostanze a dirti quanto veloce puoi andare. Eh, mi, mi hai citato anche la politica estera. No? Oggi il premier Meloni è stata proprio in, uh, in visita in Libia, dove durante le dichiarazioni con il... Uh, il primo ministro ha parlato che l'Italia è assolutamente al fianco della Libia per la stabilità del Mediterraneo, per la stabilità dello stesso paese che possono andare verso un processo di elezioni in tempi rapidi per la stessa sicurezza dell'Italia ma anche appunto ad una serie di eh, accordi che poi sono stati firmati e dunque di cooperazione a 360 gradi dunque a livello economico, a livello energetico, a livello anche di contrasto all'immigrazione irregolare. Uh, stiamo andando dunque verso un'Italia, il nostro paese, che può riacquisire o per alcuni acquisire uh, una credibilità internazionale forte e solida? Guarda, lì ci sono due partite di settore importantissime e una partita strategica. Le due partite di settore, ma che settori, sono energia e immigrazione. È inutile girarci intorno dal Nord Africa si muovono due rubinetti il rubinetto dell'energia e il rubinetto dell'immigrazione. È evidente che l'Italia ha tutto l'interesse a che eh, diciamo, un rubinetto eh, vada in un certo modo e l'altro sia tenuto sotto controllo eh, questo è dopodiché c'è la partita strategica. Allora noi siamo abbiamo detto per nostra tradizione e ora per ottima scelta strategica della Meloni Membro saldo della Nato? Molto bene. La Nato, per ovvie ragioni, è molto concentrata, diciamo, sul suo fianco nord ed est, no? Eh, e su quel fianco nord ed est c'è un paese come la Polonia che, diciamo, ha un suo protagonismo. No? Noi dobbiamo avere lo stesso protagonismo, ma naturalmente con molta più forza della Polonia, perché noi siamo un paese del G7, perché abbiamo un'economia più grande, perché abbiamo una tradizione, eccetera. Cioè, sul fianco sud della Nato. Noi dobbiamo essere il paese che gioca un ruolo decisivo nel Mediterraneo, rispetto al Nord Africa, per evitare che quelle partite decisive, immigrazione, energia e molte altre, eh, siano giocate o dalla Russia, che pure ha una sua influenza forte in quell'area, o dalla Turchia, che è membro della Nato, ma gioca una sua partita clamorosamente ambigua, o, peggio mi sento, dalle infiltrazioni cinesi, che anche in Africa sono sempre più forti. Allora, ecco perché noi dobbiamo essere un membro saldo della Nato, non perché questo contrasti con i nostri migliori interessi nazionali, ma perché questo è il modo migliore di salvaguardare e far crescere e proteggere e far semmai espandere il nostro interesse nazionale naturalmente è difficile farlo eh? perché il mondo è un posto difficile perché esistono dei competitor aggressivi dentro e fuori la Nato eh? cioè le organizzazioni internazionali non è che sono un giardino di infanzia dove tutti dicono oh, come stai, vuoi la mia merenda No, eh, sono i posti dove si combatte diciamo, no? ma quello è il posto dove, secondo me, il miglior interesse nazionale italiano può essere tutelato e promosso. Eh, Daniele, nel tuo libro tu eh, ovviamente fai anche riferimento alla, alla guerra in Ucraina. Uh, ti chiedo, il governo uh, fa bene a sostenere quella che è uh, questa battaglia dell'Ucraina della propria indipendenza, della propria libertà come, come paese, della propria uh, sovranità. Quindi facciamo bene, dunque, a stare in questo caso al fianco della NATO, indubbiamente, perché facciamo parte della NATO, e, e dunque a fianco delle scelte, insomma, lasciamelo dire eh, che vengono decise proprio dal presidente Biden, ma ti chiedo soprattutto, se ci fosse stato Donald Trump come presidente degli ah, Stati Uniti d'America non, non saremmo arrivati, arrivati, arrivati no. neanche no, no. alla così. guerra guarda, te lo dico con molta franchezza, eh, io so, naturalmente non, non ho nessun elemento di certezza, certo. però ho una convinzione politica ho una convinzione politica che i calcoli di Putin siano iniziati quando nella eh, tragica eh, estate eh, del 21 eh, ad agosto, tra ferragosto e fine agosto, c'è l'ignominiosa ritirata eh, americana e occidentale dall'Afghanistan, da Kabul. Cioè la scena della nuova Casa Bianca debole dei soldati americani che scappano, eccetera, di, di un paese riconsegnato ai talebani, secondo me ha fatto scattare un click per un verso a Pechino in termini di calcoli più lunghi, ma per altro verso a Mosca in termini di calcoli più corti, dicendo ma io provo eh, a dare una zampata e un Occidente mal guidato e diviso non sarà in condizione di replicare. Secondo me con Trump questa cosa non sarebbe accaduta. Trump aveva pregi, difetti, tutto quello che volete ma non dava affatto la sensazione di un pugile all'angolo del suo ring. Era semmai un pugile al centro del ring forte e saldo e non a caso nel suo quadriennio Putin non ha provato a dare queste zampate. Questo, eh, Semmai una serie di altre pensa a come comunque è stata sterilizzata la situazione Corea del Nord pensa a come ha ribaltato la linea sciagurata di Obama e Biden sull'Iran, e pensa invece allo splendido lavoro che aveva fatto in Medio Oriente con gli accordi di Abramo, tessendo un filo tra Israele e Arabia Saudita e isolando l'Iran. Da questo punto di vista il lavoro di politica estera di Trump va, a mio avviso, clamorosamente rivalutato. Vengo all'oggi. Allora, io sono un atlantista e questo è noto. Voglio però, perché questo è un tema delicato, è un tema controverso, Silvia, rubo due minuti su questo. Assolutamente sì. Allora, io voglio dire questo. Io trovo sbagliato che alcuni atlantisti come me appena sentono un'obiezione sulla guerra diano del putinista a chi porta quella obiezione. Questo è sbagliato. Ci sono dei putinisti, ci sono dei pupazzi putinisti insopportabili ma ci sono anche delle persone, che in totale e tante in Italia, che in totale buona fede e con buone ragioni sono preoccupate. Quindi, prima no, La mia non è una concessione, eh, è proprio un riconoscimento. Come? È stupido non eh, prendere in esame la genuina preoccupazione che tutte le persone sagge hanno rispetto al fatto che se un conflitto dura a lungo in modo indefinito, il rischio eh, di una cosa che lo porti fuori controllo c'è, cioè, inutile girarci intorno, già era accaduto col missile eh, Polonia sì o no, eh, cioè, ce lo ricordiamo, no, okay. Terzo, ehm, è eh, stupido che eh, si neghi, come alcuni anche atlantisti fanno, che accanto alla doverosa difesa dell'Ucraina debba esserci anche un'azione diplomatica che provi a individuare un percorso di uscita. Ok, È chiaro che Putin per ora il percorso di uscita non lo vuole e tu devi forzarlo a. Io sono convinto, su questo anche una persona che ha grandissima autorevolezza e un approccio realista che non è la mia preferita tazza di tè, ma un uomo come Kissinger ha più volte detto come la cosa ideale sarebbe il ritorno a pre-24 febbraio, a allo status quo precedente all'invasione, che sarebbe già tantissimo per gli ucraini, però naturalmente tu devi far scordare agli ucraini eh, la cosa che mi sembra francamente irrealistica di riprendersi la Crimea, cioè di rimettere in causa cose ancora precedenti. Quindi io che voglio partire si da questo si a riprendersi la Crimea alla fine l'Ucraina. Oppure... Questo, questo, questo mi pare francamente irrealistico oggi, cioè già mi sembrerebbe straordinario, straordinario ritornare il più possibile vicini il più possibile vicini al 24 febbraio. Questo mi sembra detto tutto ciò, quindi fatte. Queste, ripeto, non concessioni, ma riconoscimenti intellettualmente onesti a chi ha. E ne aggiungo un'altra. Ha ragione, per esempio, il direttore del giornale per cui scrivo, Maurizio Belpietro, che su questo batte da mesi, dicendo: Guardate, che l'opinione pubblica ha il diritto di comprendere che quanto più va avanti quel conflitto, tanto più la questione energetica, i prezzi, eccetera, la fiamma resta accesa. Quindi queste cose vanno dette con secondo me con grande chiarezza e fanno malissimo quelli che sono atlantisti come me e negano queste cose sacrosante, va bene? Detto tutto ciò, detto tutto ciò, io ho due punti che invece mi separano da chi in altrettanta buona fede della mia ha una posizione diversa. La prima, ma scusa, abbiamo combattuto eh, anche aspramente in Italia contro le restrizioni di Roberto Speranza contro il Green Pass ci, ci sembravano, e lo erano, delle lesioni della nostra libertà e poi qualcuno mi vuole esprimere non voglio dire vicinanza ma insomma non lontananza da Putin, Dugin, Kirill cioè da un, da un assetto che è intrinsecamente antilibertà e concentrazionale no, non, non lo accetto seconda obiezione mia, che ci riporta al discorso che facevamo con te un istante fa. Ma scusa, ma se vuoi un'Italia protagonista sul piano internazionale, se vuoi un'Italia che non sia vassalla di Parigi, Berlino o Bruxelles, se vuoi un'Italia che non subisca le decisioni franco-tedesche, se vuoi anche arriva all'attualità che non ti rimettano la super patrimoniale europea sulla casa oltre alla patrimoniale che già esiste. Eh? Ma come le vuoi fare se vuoi un'Italia protagonista in Nord Africa, se vuoi un'Italia del piano Mattei e se vuoi l'Italia abe europeo dell'energia, ma come le vuoi fare queste cose se non stai saldamente e credibilmente dentro la NATO e se prendi una posizione non chiara, ambigua? Questa è una cosa eh, su cui secondo me alcuni intellettuali, alcuni commentatori, proprio non solo non sono convincenti, ma secondo me... Bene fa la Melonia a non dargli retta e anche coraggiosamente a, a tenere la sua linea. Ecco, eh, voglio chiudere un po' con il lato appunto internazionale perché tu mi hai citato anche la casa, la casa che è sempre un po' oggetto di discussione, non so perché eh, la casa che è il bene primario poi di ogni eh. cittadino deve essere sempre oggetto e vittima di, di, di qualsiasi tassa o addirittura di patrimoniale. In Europa stanno parlando appunto di passare da una classe G fino a salire e a deriva, ad arrivare poi ad emissioni eh, zero. Ma quanto è realistica un, una cosa del genere, sapendo che, almeno io parlo per l'Italia, comunque molti cittadini adesso non hanno neanche più il lato economico per poter fare quei magari anche giusti dovuti lavori per la parte dell'ambiente, senz'altro per vivere sicuramente in un, in un posto climaticamente uh, migliore. Ma uh, secondo te perché poi ci toccano sempre questa casa? Perché secondo alcuni, la dico in maniera molto brutale, è ci vogliono mantenere poveri, ma perché sempre con questa casa? Perché poi tu hai scritto anche un bellissimo articolo nel luglio del 2022, proprio sulla proprietà privata e sulla libertà del proprio bene. Guarda, è una follia, è una follia, guarda, se vogliamo attribuire buona fede ad alcuni interlocutori, quindi facciamo gli ingenui e diciamo, ah, sono in buona fede, allora, però sono in buona fede, ma tonti, perché come fai a non capire la differenza tra costruire un edificio, che ne so, alla periferia di Bruxelles, lo tiri su eh, come credi, pannelli fotovoltaici, come ti pare, eccetera, e fare invece una ristrutturazione in un borgo di un centro storico di un comune italiano, no? Cioè, quando io ho visto quello, politicamente parlando, quello svalvolone del deputato verde irlandese al Parlamento Europeo, che poi ha rilasciato interviste dicendo no, beh, ma anche per gli immobili siti eh, si può fare il cappotto termico. Ma come lo fa il cappotto termico eh, a, a, a un edificio nel centro storico di un piccolo comune italiano? Quindi, diciamo, apprenderla in buona fede è una follia. A prenderla con minore buona fede, eh, Silvia, torniamo al punto di prima. Qual è un punto di forza dell'Italia? La proprietà immobiliare diffusa. Cioè il fatto che in Italia il 70% delle famiglie è proprietaria di un immobile. Questa cosa negli altri paesi non c'è. Giusto o sbagliato che sia, in Germania la percentuale di affitti è molto maggiore, molto spesso eh, gli inquilini sono affittuari di fondi a loro volta proprietari di molti immobili eccetera. In Italia c'è invece questo 70% di risparmio che ha preso il canale del mattone. no? Ah, è nostro interesse tutelare questa caratteristica e questo asset italiano? Già l'abbiamo massacrato in Italia, Monti, triplicando la tassazione sulla casa. Io ricordo che il complesso della tassazione sugli immobili italiani, prima casa, seconda casa, immobili strumentali alle imprese, quindi capannoni, negozi, studi professionali, cioè tutto il mattone italiano pre-Monti era tassato con un gettito annuo di 8-9 miliardi annui. Arriva Monti per salvare l'Italia, triplica e si quasi triplica, si arriva a 25 miliardi, di quei 25 ne sono stati tolti solo 4, dell'imu prima casa e neanche per tutte le prime case come sappiamo ma è rimasta una super patrimoniale di 21 miliardi l'anno applicata ormai da 10 11 anni risultato calo di valore degli immobili e liquidità drenata agli italiani 21 per 10 o 21 per 11 eh, amo, ben oltre i 200 miliardi di liquidità drenata adesso la sola idea che tu tra virgolette, dichiari fuori legge il mio immobile o il tuo immobile tra 7 anni, 10 anni, 12 anni, 13 anni, che produce? Se devo fare quei lavori, altra liquidità drenata, 30, 40, 50 mila euro, pam, da tirare fuori, chi ce l'ha? Due, calo ulteriore di valore di quell'immobile, tre, se poi i lavori li fai, altri costi che il proprietario inevitabilmente scaricherà sull'affittuario, cioè un delirio, una follia. Ah, se vogliamo fare una cosa seria si respinga totalmente quella direttiva niente obblighi neanche per scherzo se vogliono facciano un percorso di incentivi ma senza obbligatorietà si incentiva eh, la proprietaria Silvia o il proprietario Giovanni o il proprietario Filippo a sapere che eh, con una combinazione di incentivi fiscali nazionali ed europei se farà alcuni lavori, una quota dei costi eh, saranno eh, variamente mh, aiutati, incentivati, sostenuti, ma nessun obbligo, ma Dio ce ne sia, giù le mani sì. da, da, dalle case e, e dal portafoglio degli italiani. Daniele, voglio farti uh, un'ultima domanda perché siamo al termine del, della nostra puntata e anzi ti ho rubato più, più tempo no, del dovuto, sì. però magari faccio una domanda da tweet, risposta da tweet, uh, questione intercettazioni. Anche qui uh, un caso, stanno diventando le parole del Ministro Nordio quando si è presentato uh, in aula, parole che sono state strumentalizzate, tu cosa pensi del caso intercettazioni? Allora, mettiamola così: può essere che Nordio, per inesperienza politica, possa avere eh, detto un'espressione eh, che avrebbe potuto non utilizzare, tutto quello che volete, ok, bene, ma per me, primo, resta la punta di diamante tra i ministri che la Meloni ha scelto, il suo piano di riforma della giustizia è esattamente quello che serve, e io auspico che molto presto, sia per gli interventi che si possono fare con legge ordinaria, sia per quelli che invece richiedono una riforma costituzionale, quindi quattro passaggi parlamentari, il governo e la maggioranza comincino a portare in Parlamento dei testi di legge in modo che le cose comincino a marciare e finisca quello che è un tiro al piccione contro la persona di Nordio, perché il tentativo è questo, quello di un fuoco di sbarramento preventivo per colpire una persona, per intimidirla, per gambizzarla politicamente, e invece si arriva alla fisiologia di un voto parlamentare, chi è contro voterà contro, e, e, e però se, se la maggioranza, viva Dio c'è, e speriamo perché è un'occasione storica, puoi arrivare non a difendere Nordio, ma a regolare i conti contro una visione giustizialista che da 40 anni sta avvelenando tutto. Perché allora guarda qui, ah, Nordio ha detto 57 volte, io non so in quali altre lingue antiche e moderne debba dirlo, che il tema non è toccare o ridurre le intercettazioni contro terrorismo e mafia, okay? il tema è evitare lo sputtanamento delle persone, ok? Certo. allora, sento dire ora la grande reazione degli avversari di Nordia no, il problema è risolto perché da qualche anno con la legge del ministro Orlando c'è stata una restrizione sulle pubblicazioni eh, tesoro, peccato tesoro a chi dice eh, peccato che quella norma non funzioni dice no ma non sono pure il garante della privacy, dice no ma non si sì, scusa, allora, eh, chi ha fatto arrivare qualche settimana fa le chat di Zaia e Crisanti, nessuno dei due indagati e sono finite sui giornali? Chi ha fatto arrivare eh, l'intercettazione in cui un deputato di Fratelli d'Italia critica la Sant'Anche in modo greve, tanto per un giornale ha detto è gustosa l'intercettazione? E' eh, certo, quando è, puoi tirare merda addosso ai tuoi avversari è sempre gustoso. Chi fece arrivare eh, le chat di Morisi poi completamente assolto rispetto agli escort, eccetera. Cioè noi mica ce le dobbiamo scordare queste cose. Qui c'è stata per anni un'operazione che è stata per un verso volta all'uso politico della giustizia. Non riesco a battere Silvia? E allora uso l'arma giudiziaria per colpirla post voto. Secondo, e qui l'intercettazione selvaggia, anzi la pubblicazione selvaggia dell'intercettazione, sputtanamento, non sono riuscito a colpire Silvia sul piano giudiziario perché non c'erano reati, ah sì, però troverò comunque qualcosa che sul piano suo, personale, familiare, eccetera, o politico possa crearle disagio, e intanto le faccio un taglio in faccia Questo è. Stato le... questa cosa qua deve finire e se Meloni e Nordio eh, avranno la, la, la, la bravura e la fortuna, servono entrambe, di aiutarci a fare un passo contro questa barbarie questo governo sarà ricordato per molto tempo bene ti, ti faccio un'ultimissima domanda ma veramente ti chiedo 30 secondi perché siamo in chiusura abbiamo vissuto l'autunno rovente stiamo vivendo un inverno forse altrettanto rovente, cosa dobbiamo aspettarci dalla primavera e stato tanto per rimanere in tema di stagioni? Ci sono cose che non possiamo sapere perché derivano la guerra dura, non dura, e quindi le tensioni energetiche, questa cosa non dipende da noi. C'è invece la parte che dipende in qualche misura da noi e riguarda l'imboccare quell'autostrada eh, meno tasse. Ecco, Questa parte qua è più parte del nostro, eh, della nostra possibilità di decisione, naturalmente non è facile, eh? Eh, ci sono poi invece delle cose che richiedono un po' di fortuna e circostanze esterne che non sono nel nostro dominio. Daniele, io ti ringrazio tantissimo per avermi dedicato te. questi 51 minuti. Davvero ti ho, ti ho strizzato come meglio potevo, ma <ride> avevo l'opportunità e dunque non potevo non non farlo. Uh, ti auguro ogni successo per uh, il tuo ultimo libro, Bomba Orologeria l'autunno rovente della politica italiana e ti auguro di scriverne altri perché ovviamente noi dobbiamo leggerli assolutamente. Allora, intanto grazie a te di cuore per questa splendida conversazione e complimenti a te e all'attività sempre ricca interessante e stimolante del Centro Machiavelli. Complimenti. Grazie, grazie. grazie Daniele, grazie a te e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito. Noi ci vediamo alla prossima Puntata dell'intervista. Buonasera a tutti.